Andrea, primo marzo c'è una nuova scarpa da aprire, oggi esce sul mercato italiano una nuova scarpa del marchio Altra, te lo dico già eh, senza ombra di dubbio, ti lancio il pacco, tu mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono secondo te le caratteristiche, stai attento che c'è il coniglio che ti morde il piede. Dai, lancio questo pacco, va. vai! Vai! Mm minzia che è leggera, dai. Secondo me è facile da aprire, assolutamente, c'è scritto open here. Infatti l'avevo già beccato ma ho fatto finta di niente, guarda dove c'ho la mano. Vai! No! <ride> Tac! Aia, no, no, l'ho già aperta, ferma, ferma tutto. Tieni conto che siamo i primi in Italia a recensire questa scarpa. Mi devi dire anche di che colore te l'ho presa? Ehi, che cacchio, senza guardarla! Immaginare! Aspetta, è per me? Eh, diciamo che è un po' per tutte e due. Eh, allora non lo so, perché se fosse stata per me me l'avresti presa nera. Se me lo chiedi così, non lo so. Beh, toccala un attimino e poi eh, dimmi, secondo te, <ride> ti assomiglia colore. più alla Torin o più a qualcos'altro? No, assomiglia molto alla Torin, infatti avrei detto quasi una, una Thorin 6, io avrei detto. Allora, a sentire il cicciosamento, riprendo la Thorin vecchia. Io ti avrei detto che è una Torin 6 a questo punto. Ma se ti lancio un'altra scarpa ti do un, un consiglio. Eh. te la lancio? dai prova. allora ti lancio un'altra scarpa, eh, però apri gli occhi adesso vai vai questa è la rivera ok va, mi vuoi dire che è una rivera, una rivera nuova? è la rivera nuova, ah, la rivera 2 non hai detto che era una Torino? adesso le riguardo, che bello ma perché poi tu non hai controllato e magari speravi che Altra avesse cambiato la linguetta, ma la linguetta è più da Rivera. No, mi ha fregato sinceramente la zona del tallone che era, infatti era andato sul sicuro per quello, sulla, sulla Rivera era molto meno ciccioso di quello della Torin e infatti guarda qua, forse quasi più spesso di quello della Torin è per quello che mi ha fregato sinceramente. Bella di brutto, Han cambiato un pochino la, la tomaia, non troppo. La resa è sicuramente più, più elegante. Cioè il colore di, mi piaceva ma solo per corsa. Sinceramente se dovessi andare in giro con questa, non, non direbbe niente nessuno. Mi sembra, poi per il resto abbastanza simile. Mi frega sempre il doppio colore della mescola. La morbidezza no, identica alla. Identica, bisognerebbe sentirla al piede, la Rivera 1. Uh, questa l'hai presa dalla mia misura, quindi è strano che non l'hai presa nera. Adesso la provo subito e niente, mi sembra cambiata. Uh, a vederla così, no, allora in effetti la, la, la linguetta è uguale a quella della Rivera 1, ma è cambiata molto nella zona del tallone, chissà. Va bene, Andrea, io farei come al solito la seguente cosa. Te la provi, fai una corsettina, eh, stai attento che qua c'è il coniglio, e nei prossimi minuti ti chiedo 3-4 cose di questa scarpa, va bene? Dici che vado più forte del coniglio io? Il coniglio comunque ha un'accelerazione molto interessante. Io no invece. Vado eh, la sto risistemando un attimino e vado. Ok, a dopo, ciao! ciao! Andrea, allora cosa ne pensi di questa Rivera 2, soprattutto perché si chiama così? Uh, Rivera boh, to, Torino, Rivera uh, Boh non lo so, ci aspettiamo qualche altro giocatore del, Torino, dove, del grande Torino. No, Rivera dove giocava, Che ignorante che sono. Torino, sì. No, giocava nel, nel Milan giocava, però vabbè, io giocato, sono Matusa e quindi. Non ha mai giocato nel Torino, Rivera. <ride> <ride> no, sono proprio ignorante, dopo vado a controllare. Vabbè, posso dire che non ero ancora nato però. Andrea, quali sono secondo te le caratteristiche che ti hanno sorpreso? Supponi che tu sia andato al negozio di questa scarpa? Beh, posso dire una roba che non c'entra niente con la, con la scarpa da atletica e mi, mi piace perché è molto chic, è una scarpa cioè bella da vedere comunque. Um, la, la vecchia Rivera forse era il colore che avevamo noi, era. era l'ho detto prima, era una scarpa da corsa e basta, questa qua cioè se dovessi andare a un battesimo vestito in una certa maniera un po' sportivo con questa secondo me non mi dice niente nessuno peccato uh. che non te l'abbia presa nera perché in questo caso avresti davvero fatto una... la tua porca figura mm, no, no diciamo che vabbè ovvio non potrei mettere il mio vestito nero con la camicia rosa con queste però non lo so un jeans e questa scarpa cioè va benissimo non ha, davvero non ha, una scarpa molto bella da vedere poi devo dire che le rifiniture sono state molto più curate queste impunture qua credo che siano abbastanza inutili ai fini della scarpa ma sono, la rendono ancora più più bella alla vista il, il simbolo qua in, in rilievo e niente devo dire che vedo dei miglioramenti sicuramente nella, nella conchiglia eh, mi sembra un pochino più più duretta forse della, della Rivera 1 è sicuramente molto più imbottita che la, rende, la renderà sicuramente meglio e più utilizzabile da tutti i giorni e vedo qua nell'avampiede um, un filo di, di rinforzo in più quindi che eviterà di bucarsi la scarpa anche perché hanno, fatto, hanno usato una tomaia molto diversa da quella che c'era prima mi sembra molto più, più di nylon e quindi un pochino più leggero, un po' meno tessuto e aveva credo bisogno di un pochino più di rinforzi in avampiri in punta. Si è rimasto basito, ha detto troppa roba Max. Dal tuo punto di vista invece la uh, linguetta è un po' meno paffuta della versione precedente ma è comunque molto molto efficace. ma diciamo sì che non adesso così me la dovresti rilanciare l'altra rivera per uh, a, a, a memoria non me lo ricordo. Aia! Uh, ma no dai neanche troppo troppo differenzi sì, poco poco poco guarda uno di fianco all'altra uh, ti direi poco ma forse anche perché è un tessuto diverso e sì comunque un pochino meno cicciosa non troppo uh, diciamo che il ciccioso che gli hanno tolto di lì ne hanno messo il doppio nel tallone uh, comunque guarda un attimo che almeno facevo questo e questo è sicuro ah no allora è un pochino più morbido quindi scendo si flette un pochino di più, ma è nettamente più imbottito. Va bene, dai, non, non ti lascio discutere dei massimi sistemi. Nei prossimi giorni faremo la recensione completa soltanto arrivando a 100 km. Grazie Andrea, Stay Strong, Keep Running, iscrivetevi al canale. Questa è una scarpa del 2022, è la prima scarpa del 2022, c'è cioè addirittura scritto sulla linguetta. Ciao Max, ciao a tutti.